E ciao, a ragazzi. Sono Dani26 e oggi vi mostrerò e vi farò vedere la recensione del mio MacBook Pro con chip con processore M1, quello che c'era nei nuovi Mac. E appunto ora iniziamo subito con la scatola, eh, che appunto eh, c'è scritto Designed by Apple in California con due sticker. Eh, qui c'è l'alimentatore da 20 w doveva. Essere, l'ho letto un... da ho letto una, un, un sito perché non lo sapevo, però sapevo che per fare i tutorial bisognava saperlo e quindi no, non sono andato a cercare perché ho visto molti tutorial. Non ho mai visto un tutorial di questo e appunto ho detto, perché non farlo io? E allora ho, ho comprato l'iPad. Eh, appunto è fatto apposta è fatto benissimo la scatola infatti qui in alto c'è il tasto power proprio incorporato credo che si siano, siano dimenticato perché sembra perché quelli del volume non c'è e quindi credo che siano, siano dimenticati eh, di metterlo bene e quindi no allora riponiamo tutto nella scatola e chiudiamola allora vi faccio vedere cosa c'è nella scatola c'è il suo logo iPad Pro Mela, che appena è stata, appena masticata da me, che appena, appena mangiato, e mela. Comunque, ehm, qua è di terza generazione, solo wifi, ha eh, la carica USB-C, USB-C, il modello è 128 giga. Ok, la scatola la mettiamo un attimino per terra e iniziamo. allora. Per montare il cavo, la maggior parte di voi lo sapranno, Aspettate, che monto la camera, che non so dove appoggiarla, l'appoggio da qualche parte... E tra un secondo ci sentiamo Ed eccoci qui tornati Scusate se vedete Mettate lo schermo dell'iPad eh, Però appunto Vi faccio vedere Che appena si apre si accende E appena lo si chiude E appunto si spegne Aspetta vi faccio sentire il suono Aspettate che lo sblocco con il mio bellissimo Volto Ah no bisogna usare il codice credo. Vedete, Guardate eh alziamo il volume no, non suoneria alziamo il volume sentite si è bloccato all'apertura eh, Alla chiusura della cover questo perché perché aspetta eh, guardate intanto la mia cover per tiene così l'ipad allora eh, cioè andiamo su impostazioni vi faccio vedere come funziona questa impostazione scusate che mi stavo presidendo ehm, andando qui da 27 cercando qui in impostazioni se io cerco come si dice cover custodia sbagliato custodia custodia Avevo visto un'impostazione che diceva, qua non, non, non tra le reti per favore, eh, no, non le notifiche, non so qualcos'è da darle in alto. Allora. Eh, qui, qui credo che sia qui, dove essere qui. Eh, qui c'è la cosa più importante di iPadOS quindi aspettate che così almeno lo vedete l'iPad allora eh, questo c'è si può implementare già nella schermata home che non va mai via oppure per quelli che hanno bisogno di tanto spazio sulla schermata home tutto è bello largo si, fa, si disabilita quell'impostazione lì che è già di default disabilitata e si fa così però a me mi piace sempre lì è bella lì che mi guarda così ok tornando in impostazioni scusate se lo tengo così light perché non, non sono riuscito a... se noi andiamo qui in schermata home c'è già l'opzione qua in schermata home c'è già l'impostazione poi c'è anche l'opzione del multitasking e queste cose qui poi c'è lo sfondo che io ho messo questo qua che c'è anche in Big Sur però non ne sono sicuro qua poi c'è questo qui questa impostazione bellissima che appunto credo che sia nonno no. però appunto vedete che si, si attacca tutte le volte lo sfondo è tutte le volte diverso tipo... guardate così questo qua è chiaro e questo è chiaro adesso lo sblocco lo sblocco l'iPad con la faccia perché faccio prima vedete e ora se noi lo spegniamo andiamo qua nei toggle e mettiamo scuro e così andiamo così si sblocca tiriamo verso l'alto e boom è tutto scuro appunto perché eh, io volevo uno sfondo del tutto nero perché in quanto questo è un led e appunto a una batteria enorme così la alzo del 50 la percentuale di batteria e poi se io vado qua in impostazioni sempre qui c'è l'impostazione della apple pencil eh, molto molto molto fatta bene quella proprio quella apple eh, appunto quella della Apple eh. comunque è comunque eh, c'è l'opzione scrittura a mano eh, a Scribble, che prima era soltanto per gli Stati Uniti, credo. Boh. Eh, però appunto mh, adesso è diventata anche italiana. Eh, la batteria dura tanto. Perché durante la configurazione Che stava lì di Apple Tutte queste cose qua Poi ho iniziato a scaricare tutti i programmi Era il 70% quando è arrivato E circa in, eh, in Due ore Era circa In due ore era ancora, Aveva ancora un buon 50% Allora Il cavo No non è questo qua quello del Mac. È USB-C USB-C vanno bene anche gli adattatori Samsung che io avevo attaccato qua da ieri al mio hard disk da quasi un'intera. Vedete USB USBC eh, il cavo. Appunto, vedete USBC usbc che si attacca con all'iPad, e volendo, si poteva attaccare al Mac, al a qualsiasi cosa, appunto. L'alimentatore è bello grosso confronto a quello del mio Mac, questa però questo qua è minuscolo. Vanno bene anche alimentatori di terze parti Però sempre meglio utilizzare quello in confezione Ma non è tutto sporco La cover l'appoggio dappertutto Vabbè, appunto questo qui è un adattatore Samsung USB-C eh, USB-A Per appunto collegare dei dispositivi all'iPad E in questo caso di que quello lì era quello di un S10E ehm, Se non sbaglio e vabbè, allora, carica batterie tutti adattatori a parte parliamo di lui allora ha ah, face ID, non ha touch ID eh, ha un display molto luminoso infatti, allora adesso andiamo a vedere un video eh, 4K o anzi 8K se lo troviamo perché la è, non mi sono preparato niente e ho sul canale Si sì, di chi sto guardando Forse è il caso di fare così. Ok, cerchiamo. Uh... <ride> Scusate, mi sono dimenticato, non ho 8K video test. Test. No, fa... no perché... Ogni tanto mi parte Siri. Facciamo 4K video test. Perché 8K mi sa che... 4K video... Madonna, è fortissimo, e poi, essendo che ha vi faccio subito vedere, copriamolo per l'abitudine, uh, ha due speaker sopra e due speaker sotto con la porta USB, se noi Andy, se io lo apro a ah, vabbè se lo già fatto l'abitudine, allora andiamo a sbloccarlo. Face ID, ok, qui impostazioni. Non so se è l'HDR, si sì, ha il 4K HDR. Non lo mettiamo al massimo, perché sennò eh, rischiamo che i cini ci sentano e anche si arrabbiano Quindi, magari facciamo così. Aspetta, mettiamo il full screen e mettiamo la luminosità al massimo. Questo qua è circa metà. No, un po' di più. Così circa mezza. Faccio sentire questi... Si vede bene, un buon display se che non voglia allora lui di default ha la 14.7 di iPadOS infatti se io vado a vedere aspettate che generali info I... eh, no Ops, scusate devo andare in aggiornamenti software così controlliamo ecco invece vedete iPadOS è aggiornato e l'ho aggiornato subito appena arrivato alla 14.8 batteria eh, qua vabbè ci fa vedere un po' di cose e eh, questo iPad qua è anche stato oh è stato attiva stamattina ho attivato l'impostazione io non mi ricordo dove che era um, appunto è quell'impostazione lì della quando chiude la custodia si spegne lo schermo vabbè subito tempi record dobbiamo andare a vedere fotogrammi no aspetta effetti schermo scusate aspetta un secondo assist Touch, Scusate un secondo, lo devo disabilitare, l'assistit touch, scusate, non, non riesco a, a usarlo, S sto proprio, tutte le volte che scrivo ci de tocco dentro, e mi dà fastidio, mi dà più attivarsi ieri, beh, allora, eh, scriviamo eh, effetti schermo, comunque questa è la, è la versione wifi, movimento, ok, vedete vedete imposta la frequenza il numero de... cioè questo qua credo che sia 120 Hz infatti appena lo comprate appena out of the box diciamolo così è al è subito a 120 facendo così vedete proviamo a fare il nostro il solito apro chiudo tiro, -tiro giù per vedere un po' la velocità aspetta apro le animazioni appunto sono Sono quelle eh, Cioè se io apro E nel mentre faccio così ad esempio A parte che è troppo veloce Però se noi li apriamo Cioè mentre io lo chiudo Guardate eh, A parte la doc di ipad Che è troppo comoda Fare de, tipo così Io sono su messaggi Tiro sulla attento, Tiro sulla doc messaggi Tiro su telegram capite troppo bello fare questo eh, poi um, c'è Angry Birds in 3D l'unica cosa importante di questo iPad poi c'è questa applicazione qua compatibile per appunto adesso vi faccio subito vedere per questo sensorino qui il LiDAR vedete e a faccina sorpresa appunto la camera allora Uh, più o meno si carica in circa due ore oh, Scusate Face ID Vedete appunto Dice. Io ho materializzato Oh Che fortuna Non si è vista la chat certo con una persona Che fortuna Però mi devo la censura. Scusate, Scusate oh, Allora andiamo su Safari App è... Pol. poi mi sa che adesso non c'è più questo ipad qua Perché appunto ieri hanno introdotto gli iphone 13 ipad c'è il nuovo ipad mini che io volevo comprare l'ipad mini però eh, ho detto eh, però è un po' troppo vecchio l'ipad mini dai prendiamo, prendiamo l'ipad pro eh. intanto 1000 eh, euro 1000 euro di ipad sono... <ride> ipad pro eh, infatti questo qua è quello col chip M1 e forse magari al mio compleanno prendo anche la Magic Keyboard o la pencil. Però la pencil però questa, boh, poi farò sasso carta forbice con qualcuno e Keyboard o Pencil vince. Allora questa è la versione 11 pollici. Eh, non so di che colorazione è. Credo Space Gray. Sì, Space Gray. 128 giga eh, wifi, non ha, eh, volevamo mettere questa qua però, mm, meglio di no, no, si può partire da, um, si può partire da, mm, no, uh, sempre, sempre, sempre, vado su quello punto com io devo andare sempre sul punto IT. Tenendo premuto lo spazio si può utilizzare anche come cursore. Poi è bellissimo che con il Mac poi si può fare copia sull'iPad, incolla sul Mac o viceversa. Comunque, vi facciamo... No, aspetta, Space Gray. Si sì, credo che sia questo Space Gray. Eh, wifi, nessuna incisione. Allora, si può partire da... Ehm scendendo da 899 euro fino ad arrivare a... aspettate, ricarichiamo la pagina che facciamo prima. <ride> no! E adesso mi metto tutte le opzioni contrarie al massimo, ve me le metto. La versione super ipermaxata, aggiungi decisione e facciamo magari ZZ, ciao! Così eh, poi non, non costa tanto, è gratis. Se, vol se la volete, Vabbè, facciamo X poi aggiungi pencil, aggiungi pencil, aggiungi e non mi fa aggiungere la Magic Keyboard e non la vedo, non c'è la Magic Keyboard pensi le tastiere eh, comunque si arriva fino a questo a questo appunto um, costa tanto perché il chip 1 che sarebbe questo qui questo qua che stavo leggendo questo qui che appunto eh, da eh, al mac la, quando è uscito la, noi l'abbiamo visto sui mac da eh, l'ottimizzazione che appunto serve che okay, apple adesso produce su tutti i suoi dispositivi almeno credo sugli apple watch non ne sono sicuro però ehm, su tutti i dispositivi tranne l'apple watch o meglio non lo so ehm, eh, da questo grande vantaggio dell'ottimizzazione perché appunto lei produce sia il software che l'hardware e l'hardware se lo metti a posto bene col software è come i surface Vanno, eh, vanno di una velocità estrema perché appunto c'è l'ottimizzazione del processore infatti quando c'erano i macintel un po andavano molto più lento ecco, diciamo che andavano lentissimi eh, soprattutto quelli vecchi con l'hard disk eh, eh, andavano lentissimi e adesso grazie al chip m1 c'è questo, questo vantaggio che dell'ottimizzazione solo sui Mac perché appunto sugli iPad e iPhone da anni c'era questa ottimizzazione allora eh, appunto ho fatto delle, dei comandi rapidi che sono compatibili anche con l'Apple Watch io ne ho uno però appunto eh, sull'Apple Watch può uscire eh, il tasto Telegram Max che appunto eh, invia un messaggio a Max sarebbe che appunto lui mi apre Telegram sulla sua chat. Però si può anche chiederlo a Siri. Volendo si può chiedere a Siri, volendo mh, vabbè, allora, a proposito di Pinterest che l'ho visto qui. Andate a seguirmi anche su Pinterest. Procediamo pure. Eh, qui eh, ci sono un po' di. Cioè, comunque qui ci, ci si può un po' giocherellare perché appunto si possono configurare app domestici come ad esempio l'HomePod. Um, ad esempio anche lo SkyQ funziona Io che ho uno SkyQ um, Ho uno SkyQ in casa In teoria ne ho due Però uno lo SkyQ mini non lo uso Vabbè, uh, Dettagli a parte um, Appunto si possono configurare Si può configurare Q Questo deve avere se da 11 pollici però di iPad E poi vi faccio vedere questa cosa qui Si, si, si sta vedendo Mi sa di no Dov'è che dove sei? Eccola qui. È, il, la, cha è la charging della, mh, della pencil. E poi, aspettate, mi è caduta una molla. Ok, non mi è più caduta la molla. Appunto, mh, poi un'altra cosa. Come funziona secondo voi la, mh, la cosa della. di quando chiudi l'iPad della cover? Forse chiudere. Più... Qua sugli sfondi l'avevo trovato Poi vicino gli sfondi Mi ricordo che stavo impostando anche se lo sfondo Forse il pcd e codice Aspettate un secondo Non vi posso dire il codice, scusate Rilevamento dello sguardo, sì Oh, aspettate no, Non c'era niente sotto E perché resta sollevato? Ah no, no, no, è che c'era la molla attaccata richiede il codice immediatamente inizializza i dati meglio di no così almeno se qualcosa allora una, una cosa non mettete mai queste impostazioni qua perché così almeno se i vostri amici vi rubano il telefono e vi o comunque un ladro ti ruba il telefono dopo questa dopo i 10 tentativi lo si resetta come se tu avessi messo il codice e non sei un ladro appunto e poi appunto non puoi più recuperarlo basta perso qua ci sono molte impostazioni tipo l'app udito che io l'ho chiamata app investigatore l'ho chiamata in funzione investigatore perché appunto è una funzione che voi vi nascondete l'iPhone l'iPad e collegate le vostre cuffie AirPods AirPods Max AirPods 2 all'ipad iphone o ipod lo nascondete per bene o magari con qualcosa che penzola in modo che si senta e potete sentire dalle cuffie tutto quello che succede nel mondo esterno quindi potete sentire qualsiasi cosa quindi volendo se voi nascondete l'ipad magari sotto il letto potete spiare che ne so eh, una persona che non vi vuole dire quanto costa il, lo il loro ipad, magari volete fare i fighi che il vostro costa di più Non te lo vuole dire e mentre l'acquista dice. Oh, sì, 20 euro in più è Visto comunque eh, Il centro di controllo appunto è personalizzabile con appunto questa cosa qua udito C'è l'impostazione altoparlante poi siri c'è l'impostazione guardate Ehi hey, siri oh? Apri one Note, vedete? Mi ha aperto su questa, su questa schermata qua, però sì, io gli dico, Hey Siri! Hey Siri! Ciao! Sì? Vedete? come posso... Ho messo la voce maschile, sì, vado qua sulla voce di Ciao, sono Siri e questa... sono qui per aiutarti. Qui puoi scegliere la mia voce. Qui c'è la voce che mi ricorda quella di una persona. Non posso dire chi. Risposte di Siri. Infatti, guardate, appunto si può disabilitare. Hey Siri. Hey Siri. Mm? Ciao. Ave, come posso aiutarti? Vabbè. Avio non ho capito perché l'ha detto. Beh, se io disabilito Hey Siri... Hey Siri... Appunto, è soltanto se io tengo premuto questo tasto... Io però... Di solito io faccio così, disattiva Siri. E qui l'attivo. Hey Siri. Hey Siri. Invia un messaggio. Hey Siri, che tempo fa domani? Hey Siri, imposta un timer tra 3 minuti. Hey Siri, fammi ascoltare un po' di musica. Appunto, così è disponibile Hey Siri. Appunto, se voi dite Hey Siri... Non si attiva perché voi dovete andarci belli decisi Così almeno dici Eh sì però non puoi solo dire Hey Siri Vedete? Non si attiva perché Lei capisce che potresti Averlo detto per sbaglio Oppure se lo sente così basso Che appunto non capisci io Ho capito così beh, comunque Non, non ho attivato questa qui perché A casa mia Sul mio telefono Android Quando tengo premuto per spegnere No invece bisogna fare lo screen quindi eh, power accensione vedete scorri per spegnere allora, qua tutte le volte bisogna mettere il codice per utilizzare face ID io ho messo il 4 codice poi ehm, appunto abilitato hey Siri bisogna andare proprio livelli decisi e vedete non si è attivata perché ha capito che io stavo parlando e eh, sono andato avanti. Quindi stavo parlando eh, di Siri. Infatti, se io gli dico: Ehi hey Siri, mm? se io invece gli dico: Ciao ciao ciao ciao ciao, ehi hey Siri, mm? si attiva solo quando. Non um, dite hey Siri e poi andate avanti a parlare non si attiva quindi. Se voi invece dite hey Siri e poi vi fermate e prima parlate appunto lei si attiva Perché capisce di um, essere stata interpellata e poi dovete andare lì belli decisi Niente questa era la recensione del mio iPad Pro eh, con chip M1 a proposito dell'app dove eh, credo anche, che anche lui abbia il chip U1, è eh, quello, eh, quello degli AirTag che se voi lo mettete vicino eh, riuscite a capire quanto, me, quanti metri. Beh, niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!